Mi hanno chiesto, ma qual è l'ostacolo che impedisce ai single di rivolgersi a te e alla tua agenzia di incontri? Io sono Anna Maria e dal 2009 mi occupo di cuori solitari, eh, metto in contatto tra di loro single che vogliono iniziare una relazione e eh, qualcuno mi ha detto, sai Anna Maria, prima di venire nella tua agenzia avevo un po' di dubbi che mi hanno frenato, Sa, io sarei venuta anche l'anno scorso, eh, avrei tanto voluto tentare, però c'era qualcosa che mi bloccava, e eh, ciò che ha bloccato qualcuno e sta ancora bloccando qualcun altro ehm, è essenzialmente riducibile in, in tre situazioni diverse mi dicevano ma perché io devo rivolgermi a te, alla tua agenzia per trovare una persona e non posso incontrarla da sola per caso, così in un bar mentre prendo un caffè ecco non è facile oggi l'incontro casuale perché siamo tutti presi da mille cose siamo tutti di fretta, siamo diffidenti e allora questo atteggiamento di chiusura ci impedisce di fare nuove conoscenze, di fare nuovi, nuove amicizie e di conseguenza iniziare delle belle relazioni un altro ostacolo era, me l'ha detto proprio una donna la settimana scorsa, Anna Maria, io pensavo, ma perché devo pagare un'agenzia per fare un incontro con un uomo? E quando io invece vedo tutte le mie amiche, e tutti i miei conoscenti che fanno degli incontri, si innamorano e hanno iniziato delle storie meravigliose. Ecco, io invece posso dire che eh, se fossi singolo oggi... Pagare la quota di iscrizione in un'agenzia che mi permette di incontrare delle persone la vedrei e ti suggerisco di inquadrarla in quest'ottica. La vedrei addirittura come un elemento di vantaggio perché pagare una quota di iscrizione implica che c'è una selezione a monte, che non, non va a chiunque ma soltanto chi è davvero motivato a rimettersi in gioco quindi in questa maniera tu sai che non incontrerai la persona qualunque che potresti incontrare in una qualsiasi serata della tua vita che forse vuole solo l'avventura o non vuole impegnarsi ma incontrerai soltanto persone con i tuoi obiettivi con la tua voglia di amare e di condividere un altro ostacolo invece era rappresentato dalla paura di eh, non sapere chi verrà ad iscriversi in agenzia. E mi dico, Anna Maria, ma chi è la persona che viene da te? Perché io ho sempre pensato che andasse in agenzia chi è all'ultima spiaggia, chi davvero non ha altre possibilità, che le ha provate tutte, non ha trovato nessuno. Ecco, va in agenzia e spera in questa maniera di trovare uno che possa riempire il suo vuoto. No, non è così. Oggi persone meravigliose sono single, persone con i loro lavori, con i loro amici, con una vita ricca di interessi, persone probabilmente estroverse, timide, le persone che tu puoi incontrare nella tua vita di tutti i giorni, che per le più svariate ragioni non riescono ancora a trovare quella persona con la quale iniziare un cammino insieme. Sono persone come me, come te che mi stai guardando in questo momento, come la commessa del supermercato dove vai ogni giorno, come l'insegnante dei tuoi figli. Sono persone che eh, sentono la solitudine, sentono di avere ancora tanto amore da dare a una persona e vogliono provarci. Allora se tu vuoi darti questa chance, sei stanca o sei stanco di aspettare il miracolo e vuoi altrettanto smettere di lamentarti perché comunque non ti porterebbe a nulla, telefonami, mandami un'email o un messaggio, contattami in qualche modo. Vedrai che insieme una soluzione la troveremo e sono sicura che troverai anche tu la tua anima gemella, lo vedo succedere ogni giorno a persone in carne e ossa come te e se è successo a loro sono convinta che succederà anche a te, ti aspetto.